Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, oggi noi continuiamo questo viaggio lungo la strada degli operatori di telefonia mobile con cui ho avuto un'esperienza, e parliamo dell'operatore che ho. Oh. Era una battuta, perché mi state guardando tutti con quelle occhiatacce e sorte? Cominciamo! Sigla! Leonard è stranissimo, siamo nel ventunesimo secolo, sono da questa parte della telecamera, eppure mi sento tutte le occhiatacce addosso, anche se è un video registrato. aveva aperto, per così dire, la propria versione a basso costo, con il marchio Noverka sotto il nome di Kena Mobile. Iliad era entrata sul mercato da circa un mese con delle offerte che avevano dato una bella movimentata al mercato, anche Vodafone voleva cercare di correre l'onda del mercato della telefonia mobile virtuale con un'offerta interessante. Lo ha fatto il 25 giugno 2018 con la società Vodafone Enabler Italia, SRL e aprendo l'operatore virtuale O. L'operatore si presenta utilizzando la rete in 4.5 G di Vodafone che è una delle reti migliori per quanto concerne la copertura sul territorio italiano con un'offerta alla fine allineata rispetto a quelle che ci sono sul mercato. L'offerta attuale al momento che sto girando il video è di euro per minuti di sms illimitati e 50 GB in 4G Basic rispetto a Iliad questo 4G Basic è molto particolare perché, dato che si basa sull'infrastruttura di rete 4.5G di Vodafone, abbiamo a disposizione 30 Mb in download, ma anche 30 Mb in upload. È una velocità simmetrica, e questa è una cosa quantomeno interessante, soprattutto in un periodo in cui tantissimi fanno un ampio uso delle dirette streaming sui social dai dispositivi mobili. Ho acquistato la mia prima SIM O il 6 ottobre 2018, con l'intenzione di fare la portatilità della mia SIM di Kena Mobile, per via di quel discorso delle chiamate in Gran Bretagna. Se non sapete di cosa sto parlando, sto parlando di un problema importante che ho avuto con Kena Mobile. ne ho parlato nel vlog in cui ho parlato di Kena Mobile, Link del video sul W2 -doo e sulla scheda, se non l'avete visto, così potete farvi un'idea. L'offerta che ho attivato, appunto, è la o 9,99€ 9,99 per 9,99 9,99 al mese, ho a disposizione 50 giga minuti ed sms illimitati. Anche o non mi consente di utilizzare il traffico incluso per le chiamate in Gran Bretagna, però le chiamate in Gran Bretagna comunque funzionano. Il mio consumo dati, approssimativamente, è stabile tra il giga e mezzo e i due giga e mezzo 3 tre giga, che in fondo è anche lo stesso consumo dati che avevo con Kena Mobile. La differenza è che ho intenzione di fare un piccolo esperimento nel corso del mese di dicembre 2018, un esperimento i cui risultati non saranno pubblicati su YouTube, bensì sul mio canale Telegram, per cui se non lo fate già seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly 2 -doo e sulla scheda, perché se lo fate non solo riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ma sul canale pubblico anche piccole curiosità dietro le quinte dei video che sto realizzando, i risultati di esperimenti come quello che ho intenzione di fare, e occasionalmente faccio anche dei sondaggi sui contenuti che vorrei portare sul canale e l'esperimento che ho intenzione di realizzare è molto semplice per tutto il mese di dicembre disattiverò il wifi sul telefono anche perché quando sono a casa si collega alla rete wifi di casa quando sono in ufficio si collega alla rete wifi dell'ufficio quando sono in auto si collega alla rete wifi dell'auto voglio provare a disattivare completamente il wifi e vedere qual è il mio consumo dati mensile per quanto concerne l'uso del telefono sia nell'ambito professionale perché ci ricevo tantissime email per lavoro sia per il tempo libero perché il telefono che utilizzo per i social e per tante altre applicazioni. Per quanto concerne la copertura della rete, la copertura di Vodafone, sappiamo tutti, è molto valida in Italia, sia nell'ambito urbano che in tantissimi ambiti extraurbani, quindi nelle zone di campagna, nelle zone più rurali. Però ho notato una cosa: una cosa che eh, concerne il segnale del 4G. In diverse situazioni ho potuto constatare che quando c'è il segnale del 4G, eh, nelle zone un pochino più difficili da raggiungere, il segnale del 4G può essere veramente molto basso. L'altro giorno ho visto che ero in un posto un pochino fuori dal limite urbano e avevo appena una tacca con il segnale 4G, solo che in quella situazione, senza muovermi, semplicemente disattivando il 4G e attivando la connettività in 3G, automaticamente il segnale passava a fondo scala. È una cosa di cui tenere conto, però c'è anche un'altra cosa di cui tenere conto. A quanto sembra, o oh, considera che ci sono quelli che sanno che il segnale 4G è comunque limitato, e giocano utilizzando il segnale in 3G, che dovrebbe andare un pochino meglio. Ora, il problema che ho notato è questo. Se io attivo il 3G con O, il segnale va in HSPA+, in H+, sino a quando io rimango semplicemente connesso alla rete. Ma non appena io comincio a cercare di utilizzare la rete per qualcosa di più, di avere il telefono che crea il cosiddetto rumore di fondo nel momento in cui io, non so, apro il browser, apro un social, apro una qualsiasi cosa, per quanto il segnale possa essere a fondo scala, magicamente dall'H+, mi passa ad H ad HSPA classico, quindi intorno ai 24 mega in download e ai 3Mb e qualcosa in upload. Non so se sia una situazione che avviene particolarmente qui a Siracusa, perché l'ho potuta vedere in molte zone, o se è una cosa legata proprio alla funzionalità in 3G del sistema. Fatto sta che questa è una cosa che ho notato un pochino mi fa storcere il naso, però, come ripeto, il 4G è simmetrico a 30 mega in upload, che può essere una cosa interessante. Diciamo che può essere utile, nelle situazioni in cui c'è veramente pochissima copertura, in cui il segnale 4G fa vai e vieni, eventualmente uno se ha la necessità di utilizzare la connessione ad internet a scapito di una tra virgolette, «certa lentezza» stiamo sempre parlando di un segnale in 3G di buone caratteristiche, si può eventualmente, temporaneamente, disattivare il 4G e utilizzare il sistema in 3G e funziona comunque molto bene ho attivato altre sim con o al momento ci sto pensando e ci sto facendo seriamente un pensierino per la sim del lavoro anche perché sulla sim del lavoro io ho scelto di non avere piani internet anche perché appunto ho oh, il telefono che è il Nokia 90 Communicator ma sto pensando seriamente di fare questo discorso più che altro per la tipologia di copertura di rete che c'è con Vodafone anche perché io vengo da Vodafone e di questo sicuramente parlerò in un altro dei vlog destinati a parlare degli gli operatori di telefonia mobile, o mette a disposizione un'app molto funzionale per misurare il traffico dati consumato e tendenzialmente anche i minuti ed sms consumati, anche se in realtà ti dirà sempre illimitati. Ci sono condizioni nelle quali gli sms o i minuti potrebbero venire invece addebitati, ma parliamo di condizioni estreme, per esempio chiamate verso direttrici estere in cui non è previsto traffico incluso. Purtuttavia, anche l'app ha qualche piccolo problema di dentizione. Nel corso del tempo l'app è stata aggiornata più volte e sono state attivate delle funzioni che prima non erano disponibili, quindi probabilmente questi problemi di dentizione saranno risolti nel corso degli aggiornamenti successivi. Innanzitutto l'app è molto utile per effettuare la portatilità, perché si può fare la portatilità immettendo i dati, il numero di serie della sim dell'operatore di provenienza e tutto quanto direttamente sull'app, quindi molto comodo in questo senso, però per esempio per alcune funzioni funzionalità, l'app ti rimanda al sito della cosiddetta «officina» e per altre funzionalità ti rimanda a chiamare, alla fine, l'operatore. Solo che, per esempio, per disattivare il servizio dell'SMS che ti avverte quando qualcuno ti ha cercato mentre il telefono era spento o non raggiungibile, un servizio che generalmente tengo disattivato perché considerate che spesso per esempio, in casa il telefonino lo spengo, e per disattivare questo servizio l'app ti invita a chiamare il call center, cioè dopo che trovi l'opzione dispersa in giro, il risultato è, è possibile disattivare l'opzione semplicemente chiamando il call center. Ho chiamato il call center, gli operatori sono gentilissimi, simpaticissimi, ho avuto modo di chiamare il call center solo due volte in due diverse occasioni, una per questa e una per chiedere informazioni sullo stato della portatilità, e in entrambi i casi sono stati molto veloci. Però, per esempio, nel caso della disattivazione di questo servizio, l'operatore mi ha detto «No, si può disattivare questo servizio anche dall'app, basta andare qui e lì». Sì, ma quando io vado qui e lì, l'app mi risponde «Bene, per disattivare questa funzione chiama il call center» aspettiamo che con i prossimi aggiornamenti venga qualche novità in tal senso. Insomma, ragazzi, questa è stata la mia esperienza con O. Oh, non posso dire che sia stata un'esperienza molto lunga, perché sto girando questo vlog a metà novembre e ho attivato la SIM, lo ripeto, il 6 ottobre 2018, quindi è poco più di un mese che utilizzo la SIM. Però ho potuto utilizzare la SIM in giro per tutta la provincia di Siracusa, perché mi sono dovuto muovere parecchio. Conoscevo già la copertura di rete di Vodafone, e posso dire che non c'è niente di particolarmente diverso. Il comportamento dei ragazzi del call center, come ripeto, è molto funzionale, al call center sono molto gentili per tutte le altre necessità, l'app può essere molto utile quando non è utile l'app è utile il forum, la cosiddetta «officina» per tantissime informazioni e piccole curiosità. L'offerta è in linea con le altre offerte di mercato, per carità ci sono offerte a prezzi inferiori, però parliamo anche della copertura di rete di Vodafone, che è una tra le migliori in Italia, e come ripeto il 4G Basic, pur essendo limitato, ha un importante velocità di 30 mega in upload, che non è da sottovalutare. Questo, comunque, è quello che penso io di O. Ora ditemi un po' che cosa ne pensate voi? Voi siete utenti di Ostat, Pensando di passare O siete utenti, magari, di Vodafone? Siete utenti di un altro operatore? Avete hm, lavorato con una sim di O, ma siete passati a un altro operatore? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter, con l'hashtag di dvotr. Bene, anche per oggi questo è tutto. Spero di essere riuscito a farvi conoscere un po' meglio l'operatore O. Se ci sono riuscito, come sempre, vi invito a mettere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 Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima! E un gatto nero ha appena attraversato la strada!